Ciao a tutti ragazzi, qui è FortiGamer che parla E benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi giochiamo a Clash Royale E se sì, avete letto bene, shopperò per la mia primissima volta in assoluto Personalmente ho iniziato a rigiocare a Clash Royale da poco Infatti qui trovate tutti i video in cui recupero il mio vecchio account Mi sono messo un po' di bauli da parte Ma soprattutto shopperemo oggi ragazzi il pass Royale Del quale ho completato tutti i livelli Quindi potremo prendere contemporaneamente tutte le ricompense a sua disposizione Vi ricordo anche di seguirmi sul mio canale Twitch Perché lì ragazzi il 4 dicembre, sabato 4 dicembre dicembre alle 22 saremo live per guardare assieme l'evento finale del capitolo 2 di Fortnite. Vi ricordo solo di lasciare un like, di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e che dire ragazzi andiamo in game. Quello che ci conviene fare oggi è aprire i bauli che abbiamo qui a schermo, riscattare tutta questa roba che io non ho ancora riscattato delle arene che ho fatto precedentemente e poi shoppare il pass battaglia. Allora fatemi controllare, giusto una cosa, se io volessi shoppare finalmente su Clash Royale e comprare il pass battaglia, io che ci ho connesso sui cloud Un cazzo, ci ho connesso Prova ad acquistare Prova ad acquistare il pass battaglia l'abro pagamento Questi soldi da dove me li hai scalati Allora signori Il pass battaglia l'ho acquistato Non si è visto Ma, ma l'ho acquistato Ce l'abbiamo a nostra disposizione La stagione termina tra otto giorni Mi aspettavo terminasse prima Sinceramente però va bene Abbiamo qui il baule leggendario piccolo Abbiamo poi questo baule che non so neanche come si chiami, Abbiamo i premi delle arene Abbiamo un botto di cose ragazzi Quindi insomma andiamo a ritirare Partiamo con 10.000 di oro Ci becchiamo 100 le carte comuni jolly Che male non fanno Ora vedo un po' di potenziarmi anche il mazzo Easy Poi questo libro Che è il libro dei libri Che mi permette di potenziare una carta di un livello, da quanto so, da quanto mi avete detto l'ultima volta. Abbiamo poi la skin delle torri. Questa la andiamo anche a mettere. Che io una, una skin la volevo. Mettiamo quella del re degli scheletri. Ci sta tutto, ottimo. E andiamo avanti con il nostro Spacchettamento Lo più grande d'Italia. Ah. L'inventario degli artefatti non può contenere tutte queste ricompense Vuoi convertire quelli in eccesso in carte casuali? No Non l'aspettarla la uh, <coughs> Allora, dobbiamo decidere cosa potenziare Io sinceramente, raga, continuerei a potenziare o gli scheletri o la tornado vado per gli scheletri, dai Ciao ragazzi, potenziamo gli scheletri Cominciamo già a potenziare qualcosina Poi abbiamo due chiavi dei bauli Una piccola provocazione Però molto tranquilla, quindi Va bene così Sei calmo Quanti costi sto sbloccando, Suo capendo niente Possiamo potenziare gli scheletrini A livello 11 ragazzi E credo che lo faremo sinceramente Il mio mazzo mi sto trovando molto bene Anche in queste arene Quindi Credo proprio che continueremo Su questa onda ragazzi Andiamo continu Continuiamo a ritirare i nostri premi ritiriamo ancora 10 gialli epici E abbiamo ancora lo stesso problema Cavolo Posso potenziare la tornado. E ce la potenziamo ragazzi con 8000 Moneta magica per qualsiasi rarità, Questa è ottima, permette di potenziare um, Una carta senza, senza spendere oro Non che voi non lo sappiate Probabilmente lo sapete meglio di me E poi abbiamo il primo baule signori con 8300 di oro Il baule in realtà di questa live 175 di jolly comuni Ben 50 jolly rari 12 jolly che non possiamo ottenere epici Che mi porta in principe Ma evitabile E un jolly leggendario Ottimo ragazzi Quindi questa carta da Cioè questa baule da solo jolly Non lo sapevo Ok 10.000 di oro Apriamo un altro baule Abbiamo 1000 di oro 3 gemme Arciere pirotecnico Non lo tenevo Quindi buono Buono Miglioriamo gli sgherri A livello 11. Continuiamo. Abbiamo altri 100 jolly comuni pieni. Ok, devo stare attento al prossimo. Quasi quasi mi conviene potenziare qualcosa di comune. Aspettate, mi servirebbe una carta. Che... Ah, ma io posso potenziare questi. Vieni, vieni, papà, vieni. Ma così, proprio per il meme, mi potenzio. Sì, sì, sì, sì. Tanto voi mi servirete un giorno. Potenzio i barbari scelti e va bene così. Altri 20 jolly rari. E Sto cominciando anche a finire i jolly rari, eh. Devo potenziare anche qualcosina E sinceramente io qua punterei Al domatore Domatore per noi signori Domatore per noi E lo potenziamo Vai col domatore livello 10 Vai col domatore livello 10 uh, Io direi orda di scheletri Io direi orda di scheletri Sì, Potenziamo l'orda di scheletri E andiamo di 23 Carte cioè rare sugli scheletri E continuiamo a prendere altri jolly Prendiamo tra l'altro il jolly con la leggendaria Potenzio un po' anche gli arcieri pirotecnici uh, Almeno finché posso Non credo tantissimo infatti Allora siamo arrivati qui Alla possibilità di riscattare una leggendaria Però sinceramente questa cosa mi preoccupa un po' Perché come leggendaria Io devo potenziare qualcosa Potenziamo Con due carte leggendarie il nostro tronco, ce lo portiamo così A livello 11, potenziamolo E ce l'abbiamo ragazzi, tronco livello 11 Trucco che mi salva in extremis, mamma mia Il tronco magico, <coughs> scusate Riscattiamo il nostro Jolly leggendario E questo lo vado a mettere sinceramente Al Gran Cavaliere se sono capace di scendere Eh ma giusto capire perché questo Gran Cavaliere ragazzi Io lo so, questo è necessario Quindi un Jolly sul Gran Cavaliere Giusto per portarlo al livello 10 e lo miglioriamo, tanto non ci costa tanto Cioè, Ritriamo questo che cos'è? È il libro delle carte, questo che cosa fa ragazzi? Ah è il libro dei libri solo per le, per le rare, ah ok ok ok, è sensato, è sensato E se lo usassi sulla Valkyria? Ve lo dico proprio così, lo, bu lo vorrei buttare sulla Valkyria Lo faccio, andata, vai per la Valkyria, potenziata al 12 Valkyria Namina Taglie così 35.000 Una botta a fronte Valkyria Una botta a fronte Valkyria Ma non abbiamo finito ragazzi eh Ci mancano ancora un po' di cose da prendere Quindi nuovo baule Vediamo un attimo 4.200 di oro 64 jolly comuni 18 jolly rari Abbiamo poi 6 Epici, un jolly leggendario E poi a scelta, vabbè, frecce palese Piritello di ghiaccio palese Un peggio in eh, raga, questo è molto semplice, Barbari scelti palese Oddio, torre bombardiera, forse Io direi draghetto Sì, drago, ok, vada, vada avere il drago E tra le due leggendari abbiamo... C'è proprio discussione Ok, questa è stata la nostra cesta Beh, devo dire, è una cesta non da poco Ok, cesta anche in questo caso lampo per scegliere Apriamola, abbiamo dell'oro Abbiamo i mascalzoni Abbiamo la valchiria, 21, che non fanno mai male Due congelamento Cambio da congelamento Non lo so, ragazzi Cambiamo Ci accontentiamo della specchio? Ci accontentiamo un po' ragazzoli, baule gigante Con 3000 di oro circa Goblin, cerbottaniere Valkyria, muah, ti amo E torre bombardiera Evitabile, 263 sgherri, Questa ci è andata molto bene Questa ci è andata molto bene ragazzi Questa ci è andata molto bene perché abbiamo ottenuto due carte che utilizzo Ottimo così, ottimo così Andiamo quindi con l'apertura Dell'ennesimo baule che ci darà un sacco di carte utilizzabili per i nostri upgrade E apriamo ragazzi il baule, vediamo un po' Allora, 7000 di oro 150 jolly comuni 45 jolly rari 11 jolly epici E poi un jolly leggendario E ci concludiamo anche il nostro deposito di jolly leggendari a dirla tutta Ok, finiamo potenziando nost la nostra Orda di scheletri e miglioriamola E abbiamo l'orda di scheletri ragazzi a livello 12 La mia primissima carta rara a raggiungere il livello 12 E il resto glielo diamo alla buon tornado E qui viene un dubbio Io ho due slot di leggendarie, quale potenzio? No okay, cap ragazzi principessa, andata Ok, let's go Ok manca l'ultimo baule Bam e lo sblocchiamo per 6 gemme 1600 di oro Altri jolly epici Ottimo Golem di elisir non lo tenevo carino Spiritello del ghiaccio Mascalzoni Bombarolo Barile d'ossa e niente leggendaria Peccato Ettore Bombardiera Mamma mia che brutto baule Che brutto baule signori Bruttissimo Aperte anche un po' tutte le ricompense del pass Royale. Andiamo a testare un po' il nostro deck Calmi non perdiamo la concentrazione. Ok. Come li blocco? Quelli ragazzi con quel cazzo di blocco. Oh. Oh. Ragazzi. Abbiamo un problema. Madonna, sono morto Madonna Madonna Eh, raga, eh Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia Che brutta cosa Che brutta cosa Uh Cristo santo, raga, mi ha minato tantissimo Fortunatamente non c'è stato un gran divario, eh ma quella valchiria con quella fottuta strega dietro è stata il male più assoluto Dai un bel colpicino che prende anche la torre eh. Buono. Mi serve un attimo far girare il mazzo Che non posso stare tutto il tempo così Ok ok ok Questa ce la dobbiamo fare così ragazzi Questa ce la dobbiamo fare così Non posso utilizzare gli scheletri Gli scheletri mi servono necessariamente se esce il pecca Perché il pecca non lo so gestire Se mi butta strega e pecca io sono in seria difficoltà come prima Devo fargli comunque sempre sentire una certa ansia addosso. In modo che lui non abbia modo di caricare il Il pecca Ok, l'ho caricato. E non è una bella notizia. Vabbè, ha perso. Ci è andata male, brother. Ci è andata molto male. Vai vai, buttami quello che vuoi, vai, vai, puliscimi tutto, puliscimi tutto. Vai! Butta a terra questa torre. Vai così. Andata, andata, vinta. GG. Ottimo. Ti potevo fare pure tre corone. Ti potevo fare. Vuto devi stare, vuto. A questo punto, ragazzi, vi ricordo di lasciare un like nel caso in cui il video vi sia piaciuto, ma soprattutto di iscrivervi e attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Ah, tra l'altro poi, ragazzi, vi ricordo che sabato 4 dicembre alle 22 saremo live sul mio canale Twitch per guardare assieme l'evento finale di Fortnite. Mi raccomando, ragazzi, andate sul mio canale Twitch, andate a mettere il follow perché ci becchiamo sabato 4 dicembre. E noi, boys, a questo punto ci becchiamo alla prossima.